Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, un grande saluto. Eh, siamo a un'altra curiosità che eh, stavolta possiamo tranquillamente inserire anche nel nostro cammino, se andate a vedere nelle playlist delle nostre riflessioni sul libro della rivelazione detto l'Apocalisse. Il testo di oggi, che eh, sicuramente ci aprirà un'ulteriore prospettiva di indagine, è riferita per esempio al capitolo 5 dell'Apocalisse, versetto 1, quando è scritto: Vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo scritto sul lato interno e sul lato esterno, sigillato con sette sigilli. Questo rotolo. Al di là di cosa sia questo rotolo, colui che è degno di aprire il sigillo che è, è l'agnello, questo personaggio anche, eh, diciamo, misterioso del capitolo 5, che tutti, diciamo, si può pensare che forse potrebbe essere Dio padre, ma diciamo che se non è scritto nell'Apocalittica i personaggi non sempre corrispondono con le nostre aspettative, ecco perché sono testi molto difficili da, da poter eh, abitare e, e soprattutto interpretare, Volevo farvi riflettere sul discorso del rotolo e questo aspetto anche di segretezza. Rotolo, beh, il testo è in greco e va bene, ma rotolo in ebraico è Megilla. Solo che dietro questo termine, che vuol dire appunto rotolo, possiamo notare sicuramente per chi è di madrelingua un gioco di parole che è altamente performante, proprio L'aspetto che stiamo verificando oggi di questo rotolo segreto con questi sette segni che solo l'agnello può aprire, perché esiste una assonanza omofonica eh, tra Megillah e meghilia che rimanda all'apertura a ciò che è aperto, dalla radice Galah o Goloh che indica una rivelazione, quindi un'apertura di una rivelazione. Questi sigilli dovranno essere aperti per dare una rivelazione. Ma anche richiama un altro termine, Meghinia, Meghila richiama Meghinia, che significa anche protetta, dalla radice Nun Nun Ganan, Ogonen, Secondo della vocalizzazione masoretica che volete usare e significa protetta chiusa, ma rimanda anche alla difensione, ehm, alla, dif alla difesa, a essere difensore di qualcosa, e indica anche la protezione, da cui il termine Maghen, che sarebbe lo scudo, no? No, noi conosciamo Maghen David che è famosissimo, lo scudo di Re Davide. Quindi, da un lato c'è il discorso che questo Megillah questa Meghillah è sigillata e quindi chiusa e difesa. Dall'altra è che anche deve essere oggetto di, soggetto di rivelazione quindi aperta a colui che ha il potere di aprirla e di darla in rivelazione agli uomini. Quindi entrambi i termini rimandano sempre al termine rotolo. Il rotolo che colui che sta assiso sul, sul trono di cui non conosciamo ovviamente il soggetto e non conosciamo la paternità di questo, di questo soggetto soprannaturale divino e celeste ha questo rotolo scritto dentro e fuori fuori qualcosa si potrebbe capire però quello che è dentro no i sigilli devono essere dissigillati e tolti quindi rotti da quell'unico che ha la possibilità che ne è degno che è l'agnello però dietro questo termine rotolo dietro questo termine in, in, in ebraico megillah c'è anche il concetto di proteggere di difendere ma anche di dispensare di aprire e di consegnare dopo averlo mantenuto nel segreto a chi ne è degno spero che vi sia interessata questa cosa questa curiosità e vi rimando alle prossime puntate vi rimando alle prossime playlist vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale per chi vuole anche può approfondire con i corsi per abbonati ai vari livelli e con il costo di un caffè vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!